Io um, una ragione per cui, anzi la ragione penso, fondamentale per cui ho fatto uh, il master proposto da lei, dalla vostra scuola, dalla società italiana di, di ipnosi, è perché uh, nei miei studi precedenti in terapia strategica mi ha imbattuto in più volte un'affermazione, in particolare di Václavic, che diceva tutti i terapeuti dell'MRI sono formati in ipnosi. E questa è una cosa interessante perché...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 quella parte, venendo poi da, da, da Watzlawick, dell'ipnosi, che è quella più eh, conversazionale, che era um, uh, in particolare una specialità poi di Erickson. Dove voglio arrivare? Arrivare allo stesso Watzlawick che, mi ricordo in un testo, disse che Erickson, uh, andando avanti con uh, la sua carriera, utilizzava sempre meno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 invece domandare la persona in trance, allora spiegargli un po' che non è necessariamente così, però chiedere a lei quando e come utilizzare trovo più utile utilizzare una forma di, uh, di ipnosi tradizionale e una invece conversazionale. Quindi, quali sono un po' le differenze, come il diretto e l'indiretto si modulano in esse e come uno psicoterapeuta che anche non vuole Utilizzare la trance, cioè portare la persona in uno stato di trance in modo formale, può giovare però, dall'apprendimento da, di questo tipo di linguaggio. Sì, eh, concordo sulla visione di Vasalik, che, che Erickson, soprattutto su, sulla seconda parte della sua carriera, usava molto meno l'ipnosi formale, e, e, e che prima invece la usava, se poi andate a vedere i video.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 perché ha pochissimo spazio di tempo da dedicare a quello che gli servirebbe. E beh, può usare la distruzione temporale. Ma non so, poi la suggestione post-ipnotica, è una cosa è un compito eseguito durante una normale conversazione, che viene data un'istruzione e, e, e viene condotta a casa, è un'altra cosa avere una suggestione post-ipnotica che nel momento in cui si verifica riproduce lo stato ipnotico. Quindi...